Allora, una risata molto tenebrosa. Oserei dire per introdurre quello che è Halloween, o meglio, essendo già insomma ormai finita quasi eh, il giorno della festività. Halloween ce cioè, lo siamo già fumato, ma noi vogliamo rimanere comunque all'interno di questa festività. Allora, prima di eh, raccontare qualche storia mostruosa, legata magari anche a qualche, eh, diciamo così, disco. E quindi alla musica volevo raccontarvi un pochettino la, la storia eh, di quello che è halloween effettivamente perché perché insomma dobbiamo dirlo non esiste simbolo di halloween se non eh, quello più classico ovvero una zucca intagliata che poi viene messa eh, sui balconi sulle finestre sui davanzali, sui portici e eh, questo per creare anche un po questa atmosfera macabra chissà se voi avete fatto così ebbene noi per essere un po diversi insomma non abbiamo la zucca intagliata, abbiamo qualche zucchetta, zucchetta e poi abbiamo lei, la mia amica strega che mi tiene compagnia e basta, ok? Mi tiene compagnia e mi accompagnerà, appunto, ci accompagnerà per tutto questo percorso. Dicevamo, da decenni insomma le zucche intagliate eh, sono ormai una tradizione autunnale, a me piace anche mangiarle, cioè non solo intagliarle, detto questo per inciso, ma eh, insomma è una, diciamo così, una storia che arriva dall'America, amatissima in America, e si è diffusa. Poi in altre parti del mondo, ma sarà proprio così? Eh, adesso lo scopriremo se effettivamente Halloween arriva dall'America vera e propria. La leggenda, quella più famosa, è quella di Jack o' Lantern, e eh, eh, diciamo che questo cavaliere senza testa e eh, eh, la, la zucca che veniva lanciata in aria ha spaventato generazioni di americani. L'origine, però, di Jack o Lantern, in realtà risale a diversi secoli prima. Eh sì, in alcuni paesi. Del vecchio mondo, quindi dobbiamo andare addirittura in Irlanda, in Inghilterra e in Scozia, quindi andiamo al nord, andiamo nei paesi freddi. Ci sono stati dei rituali pagani, dei racconti stravaganti, racconti popolari, fenomeni naturali che così hanno dato vita un po' a questa. A questa Festa ad Halloween, ma soprattutto a questa leggenda. Ma eh, perché si è deciso di utilizzare un frutto, un ortaggio e non magari una lanterna classica? Intanto perché ai tempi le lanterne anche in alluminio costavano tantissimo, quindi non tutti se le potevano permettere, e poi perché l'ortaggio rotondo come la zucca e assomigliava un po' di più a quello che era il volto umano, ed ecco perché è stata utilizzata la zucca per rappresentare al meglio quello che è il simbolo. Se vogliamo più macabro di halloween però se torniamo indietro, questo simbolo del fatto di intagliare la zucca potrebbe avere anche un'origine ancora precedente, cioè in età pre-cristiana, un'evoluzione di questa usanza di venerare le teste e, qual e qualcuno dice anche che questi ortaggi addirittura potevano rappresentare trofei di guerra rubati ai nemici, cioè praticamente la zucca rappresentava la testa mozzata, ecco questo era un pochettino eh, quella che era questa idea, però insomma l'idea diciamo così che viene più vicino a noi è quella legata alla festività celtica di Shamayne, quindi vi ho detto che andiamo in Irlanda, andiamo in Scozia e eh, quindi siamo nella parte celtica, eh, originariamente veniva celebrata il primo di novembre e ha ispirato molte tradizioni legate proprio alla festa che conosciamo oggi. La leggenda, e questa ve la narro, narra che la vigilia di Shamayne il 31 ottobre, gli spiriti dei morti si mescolassero con i vivi. Per tenere lontane queste anime in pena, le persone indossavano costumi e intagliavano questi volti spaventosi in tuberi. Allora si utilizzavano barbabietole, patate e rape, che in genere insomma abbondavano proprio nel loro raccolto. Quindi andavano a raccogliere quello che avevano nei campi e lo utilizzavano intagliandolo. Le origini, però, della Jack o Lantern non riguardano solo i prodotti, ma anche le persone, infatti. Secondo quanto riportato nel dizionario Merriam-Webster, nell'Inghilterra del XVII secolo, era comune chiamare Jack un uomo di cui non si conosceva il nome, cioè noi diciamo, ehi, tal dei tali, invece loro lo chiamavano Jack. E addirittura un guardiano notturno, ad esempio, divenne noto con il nome di Jack of the Lantern, è proprio perché era questo guardiano notturno che andava in giro, non si conosceva il nome e aveva questa lanterna. Poi esiste invece un racconto popolare irlandese del XVIII secolo che narra di un certo Stingy Jack, Jack lo Spilorcio, uno sgradevole personaggio che spesso si dice fosse un fabbro con la passione per i guai e l'alcol. Eh sì, tra le decine di versioni esistenti una trama ricorrente racconta che Stingy Jack riuscì a ingannare il diavolo per ben due volte. Quando Jack morì si ritrovò bandito dal paradiso, ma anche dall'inferno. Il diavolo ebbe però pietà di Jack e gli diede un tizzone di carbone per illuminare la sua lanterna di rapa, lasciando vagare tra i due luoghi per l'eternità. Da questa leggenda... Arriva proprio effettivamente il soprannome Jack della Lanterna, ma la storia serviva anche un po' per spiegare eh, i fuochi fatui, come si dice, no? Quel fenomeno naturale che si verifica negli acquitrini e nelle zone paludose eh, tipiche della campagna irlandese, si tratta sapete di quelle fiammelle che si trovano tremolanti eh, causate dalla combustione della materia organica in decomposizione, chissà che cosa mai ci sarà in decomposizione, ebbene sono chiamati anche corpi santi o Will o The Wisp e naturalmente cioè O' Lantern eh, insomma prende anche questo nome perché spesso somiglia un po' a questa fiammella che eh, insomma si allontana no, no, no, no, dei viaggiatori tu ne sai qualcosa dici la tua dai ok perfetto perfetto perfetto perfetto poi però che succede? Basta, basta, ok? Succede che però arriva l'energia elettrica mannaggia mi frega, e questa energia elettrica fa sì che queste usanze vengano un po' abbandonate, vengano messe da parte, perché ormai c'è l'energia elettrica, quindi c'è la luce, illuminiamo e queste lanterne non ci servono quasi più a niente, però a quel punto che succede? Succede che comunque la tradizione quindi lascia la Scozia, l'Irlanda e arriva in America, ecco che quindi arriva in quel momento negli anni '30 in America, non prima, e, e nasce anche l'idea di utilizzare le zucche perché, là in America, eh, insomma, seminavano le zucche quindi non avevano barbabietole o rape, ma in realtà avevano le zucche. Ecco perché vengono utilizzate queste zucche. Ci sono degli scrittori come Nathan Hawthorne, eh, che le menziona appunto nel suo racconto del 1835, oppure c'è cioè, appunto come dicevamo prima questa leggenda di questo cavaliere senza testa di questa zucca che viene lanciata in aria e insomma Uh, fa, fa un po' paura alle persone che si trovavano lì vicino. Va bene, sicuramente è un racconto. Ed è forse stato una delle prime teste mozzate che siano state uh, raccontate. Uh, ci sono poi tradizioni vari che portano così le loro tradizioni. E in qualche modo si è sviluppata ancora di più questa tradizione in America. Ma, ma, ma lo sappiamo, poi è arrivata anche fino a noi. Insomma, c'è tanto, c'è tanto da raccontare ma sicuramente la cosa importante almeno in America è così da noi forse un pochettino in questi ultimi decenni è il fatto che insomma non puoi andare a bussare a una porta soprattutto in America se non c'è una zucca fuori intagliata e accesa, perché se non c'è la zucca vuol dire che non si hanno niente né dolcetto né scherzetto. Quindi sappiatelo anche voi per il prossimo anno, visto che ormai abbiamo già superato quello che è la festa di Halloween. Insomma, se volete aderire a dolcetto scherzetto, mettete anche voi una zucca intagliata e, e, bon, e poi insomma prendete dei dolcetti, degli scherzi, delle caramelle. Mia, aspetta! Eh, insomma cioccolato che fa sempre bene e ci aiuta se riuscite insomma a mangiarlo quindi questa è un po' quella che è stata la storia la cosa bella è che comunque insomma che ci crediate o meno mh, insomma si festeggia lo stesso e si fanno anche tanti veglioni e questa forse è la parte che più ci piace No, è vero? ci piace, ci piace, ci piace ma c'è della musica che ha a che fare con quello che è un po' la leggenda di Halloween e quindi queste musiche un pochettino più horror ebbene sì e so che molti di voi insomma subito diranno ah ma come nel pop c'è Fred del pop eh, che insomma ha fatto proprio un album che si intitola Thriller ebbene sì ma ci sono anche dei brani di musica classica che ci portano un pochettino a viaggiare nel mondo di Halloween ve lo racconto tra un poco per me è bello riflettere nei risposti della musica di quei brani che abbiamo detto hanno a che fare un po' con Halloween allora il primo in assoluto è quello del pop che insomma nel 2 dicembre l'ho a memoria 2 dicembre 1983, quindi ho fatto i conti con chi insomma sta vicino a me e sono 39 anni perché non ci arrivavo subito a fare 39 anni e dicevo thriller viene pubblicato in quell'anno, in quel mese, in quel giorno, quindi praticamente. No, non c'entra niente, no, stavo dicendo, quindi tra un mese compie 40 anni, no, ne ha sempre 39, perché siamo nel 2022, vabbè, non importa, come se non avessi detto niente, dicevo, eh, anche Thriller ha una sua bella storia dietro, soprattutto per gli effetti sonori e anche un po' come è nata la storia di Thriller, beh, intanto... Il, il fumo di Londra e insomma il fatto di eh, così avere quella scenografia eh, arriva da un film che Michael Jackson vide ed era un gruppo mannaro americano a Londra eh, Michael Jackson si innamorò di questo film e si innamorò anche del regista John Landis che appunto eh, fece, metti, mise in piedi insomma registrò questo, questo film eh, e allora lui disse va bene allora per i miei prossimi album, voglio fare qualcosa di particolare e sicuramente voglio, voglio ambientarlo come il film che ho visto però non voglio sbagliare e non posso prendere uno o decidere io insomma di farmi la regia no ho deciso che voglio proprio il regista di un lupo mannaro eh, americano a londra e così per eh, registrare il, il videoclip di thriller chiama proprio John Landis. Eh, tra l'altro eh, si dice che eh, il costo fu di eh, 500 dollari e a quel tempo eh, era stato sicuramente il diciamo videoclip più costoso in assoluto. Poi in realtà eh, andando avanti poi negli anni si sa che eh, ci furono altri videoclip più costosi anche di Michael Jackson stesso, ad esempio uno di questi fu quello di Bad. Ma venendo un po' ai suoni no? che, che sono stati utilizzati proprio nel l'album thriller eh, e poi di conseguenza anche nel videoclip eh, ce n'è uno in particolare intanto non doveva chiamarsi thriller ma doveva chiamarsi starlight eh, e give me eh, starlight era il titolo dell'album stesso in realtà poi a michael jackson questa cosa non, non piacque e decise lui di cambiare il nome e di chiamarlo thriller ma Insomma, i, diciamo così gli effetti sonori che abbiamo sentito, tutti ci ricordiamo, uno dei primi sei l'ululato. Ve lo ricordate l'ulato. Oh, non fa proprio così, proprio meno l'ululato quello. Ecco, questo lulato sapete di chi era? Ok, adesso ve lo dico. Cioè, in realtà doveva essere dell eh, della lano, praticamente di, di, di, di John Andys. Eh, quindi del regista, ma la lana non ne, voglio, non ne volle sapere di fare l'ululato, non voglio sapere, immaginare come avessero fatto per farlo ululare eh, perché, insomma, siamo animalisti e quindi va benissimo. Eh, e allora cosa successe? Successe che Michael Jackson, niente, ha deciso di fare Lululato. Quindi, Lululato in realtà è proprio la voce di Michael Jackson, eh, e poi, ad esempio, eh, andando anche a cercare sempre di Michael Jackson, sono i passi che sentite gli scricchioli sono lui che camminava avanti e indietro su delle assi di legno tutte un po' rovinate, ecco, e lì registrarono anche gli scricchioli, oppure ancora ad esempio le porte, eh, quelle che insomma, si sentono sbattere, e Cosa successe? successo che sempre John Ellis andò eh, da un Robivecchi, Vecchi, trovò tre porte che erano veramente disastrate, le prese, le portò in studio e per praticamente un giorno intero aprì e chiuse sbattendo le porte per registrare il suono migliore, vabbè che insomma questo era e eh, va bene non c'era nient'altro da fare quindi veniamo praticamente alla storia di thriller ai suoni che vengono utilizzati al, al perché eh, fu girato con questo fumo preso da Londra e la cosa interessante è che eh, c'è anche la voce di Vincent che è all'interno proprio di thriller che rende anche particolare no? questo diciamo così questo, questo brano perché sicuramente un orlo che si rispetti deve avere e deve sicuramente avere una voce che faccia paura e quindi questa voce era di vincent price e, insomma io ignoro chi sia ma comunque vabbè voi saprete chi è e va bene comunque la voce è la sua e, sapete una cosa michael jackson fece una prima personale per far vedere ai suoi amici, insomma, il videoclip realizzato, ebbene, e invito proprio tutti, uh, c'era, chi c'era? C'era Jackie Kennedy Onassis, c'era uh, Marlon Brando, Fred Astaire, uh, Diana Ross, Prince, insomma, tutti, tutti i suoi amici c'erano, e non aveva invitato me, Mannaggia, perché non ci conoscevamo. E comunque cosa successe? Successe che fu, ci fu l'apoteosi alla fine di questa, diciamo così, eh, presentazione di questo thriller. Tant'è che addirittura Prince disse, bello, mi è piaciuto tantissimo, lo voglio rivedere. Fu la stessa reazione che eh, um, ebbe dal pubblico quando il video fu passato su MTV. Quindi insomma praticamente i suoi amici già avevano decretato che Thriller sarebbe stato veramente un successo e così è stato e così è ancora tuttora, quindi insomma come potete vedere magari questa sera per ricordarvi di Halloween andate a riascoltarvi Thriller che non fa mai male. <musica> che ha un'altra risata. questa è la terza ancora diversa va bene ok, allora continuiamo con la musica no, andiamo a chiudere con la musica e anche il nostro appuntamento e parliamo di musica classica musica classica, voi direte ma no, non è possibile che la musica classica ah, ci siano dei compositori che hanno anche creato dei brani che hanno a che fare con Halloween e quindi con l'horror. Certo che sì, perché poi sono anche brani che sono stati usati anche per i film horror. Ma noi non parliamo delle solite colonne sonore, delle più classiche, no, in realtà andiamo a cercare qualche compositore che veramente, forse pochi conoscono, ma che hanno realizzato anche queste musiche particolari. Partiamo dalla danza macabra di Camusan Sense che è, insomma è il brano forse meno pauroso di tutti vabbè ma noi ne parliamo lo stesso giusto perché siamo in Halloween e parliamo di cose paurose La danza macabra di Camille Saint-Saëns musicista nato il 9 ottobre 1835 a Parigi e morto il 16 dicembre 1921 ad Algeri si parla di questa melodia che nel 1874 fa letteralmente venire i brividi ed è un classico di Halloween il violinista rappresenta la figura della morte con le sue note sinistre Chiama i morti fuori dalle tombe e questi a volti bianchi e sudari volteggiano una in danza infernale Quindi questo è uno dei brani che hanno a che fare con Halloween Poi andiamo e questa devo dire che mi è piaciuta eh, insomma, Al di là della musica mi è piaciuta la rappresentazione che ne ha fatto una, uno studio svizzero eh... Che, come si dice? Ha deciso di prendere alcuni quadri di pittori importanti e di narrarli dal punto di vista del che ne so, del tizio che, ad esempio, in quel caso era su una barca e che andava in questa isola dei morti. Bello interessante, piacevole anche da vedere. Quindi parliamo dell'isola dei morti di Sergei rakamanev è musicista russo, nato il primo aprile 1873, tutti del 1800 sono astarus. Asta Saroluski eh, morto il 28 marzo 1943 a Beverly Hills eh, questo brano di musica horror è ispirato come dicevo ai misteriosi dipinti di Arnold Bockling. andateli a vedere perché eh, soprattutto insomma, se sono raccontati sono, sono belli, sono interessanti si basa sul diesire e il canto cattolico tradizionale proprio dei defunti nei toni solenni di apertura di questo poema sinfonico, l'isola dei morti Sentiamo un lamentoso oboe e lugubri clarinetti. E come faranno i lugubri clarinetti? Beh, mi veniva Pepe Peppe, non è proprio il lugubri clarinetto. Va bene! Il compositore descrive il suono dei remi del traghettatore con i clarinetti e gli oboi che tagliano le acque del fiume, portando le nostre anime immortali sempre più vicine all'altro mondo. Lui ne sa qualcosa, o lei ne sa qualcosa, perché è già andata. Va bene! Poi c'è Spectral Canon for Colon Nankarov. è una composizione per pianoforte di James Tenny, compositore teorico della musica nato il 10 agosto 1934 a Silver City nel Nuovo Messico, morto il 24 agosto del 2006 a Valencia. Questo brano è un pezzo davvero spettrale, si senti, sentirete che musica horror, la sentite? Io già la sento, sembra di navigare in una dimensione parallela con quella ripetitivo e sempre più veloce, vi entrerà nella testa. Martellandovi così proprio martellandovi e iniettando in senso e iniettandovi un in senso di inquietudine, misto terrore. Ascoltatelo solo se siete in compagnia, così un suggerimento certo che vi diamo così che vi regaliamo. E poi chiediamo, no ce ne sono ancora due, sei capricci per violino solo di Salvatore Sciarrino, italiano, nato il 4 aprile 1947 a Palermo i suoi capricci per violino sono composti nel 1976. Ah, oh, io ero piccola piccola, piccola vediamo il piccola picco, piccola, eh, dedicati al violinista Salvatore Accardo e sono una musica sconcertante, spaventosa, con suoni cupi, ombrosi e spettrali. Insomma, ci sono frusci, cingolici, linguetti, scale, eh, sospensioni, eh, lamette, vibrazioni, riverberi, insomma, tutto quello che ci potete trovare, voi ce lo trovate lì dentro, senza problemi. E infine, volumina for organ che è di Giorgi Sandor Ligeti, compositore ungherese, nato a Tarnaveni, 28 maggio 1923, morta viene il 12 giugno 2006, scrisse volumina nel 61-62, ma vi facciamo una raccomandazione prima di ascoltare questo horror: niente le luci, alzate il volume e questa composizione che organo terrorizzerà te, e i tuoi vicini, che poi verranno e ti faranno ammazzo tanto e forse tutta la città beh, adesso, tutta la città esageriamo bisognerebbe andare in giro con quelle auto che si usavano una volta per fare le pubblicità dove allora lo metti a tutto volume e passi per la strada potrebbe essere interessante così quelle cose da fare e poi scappare il tremolio organistico di Ligeti è talmente pauroso che ti rivolterà lo stomaco e ti le budella, quindi non mangiate, così almeno insomma, non avete problemi poi a digerire. Bene, direi che insomma, con questo è tutto. Abbiamo fatto il nostro escursus, la nostra diretta non c'è stata mattutina, ma abbiamo raccontato un po' di quello che c'è che è stato fatto e che sarà ancora. Vi abbiamo dato degli spunti per il prossimo Halloween. Mangiate la zucca perché se no va male, tanto ormai l'avete intagliata, fate un buon minestrone, una buona, come si dice, crema di zucca, un passato di zucca, un risotto di zucca, uh, fate cosa volete, insomma, purché la mangiate perché non si spreca niente, non va buttato via niente e noi ci ritroviamo martedì prossimo per la nostra diretta mattutina, non lo so che cosa racconteremo, adesso ci penso, però insomma, intanto ancora buona festa e c'è un detto che... c'è una frase che si dice per Halloween? non credo perché in bocca al lupo si dice quando devi fare un... così, qualcosa... non lo so mm, hai proprio una zucca vuota però non lo so, va bene sei proprio una zucca vuota ma... lei, lei, lei ci dice basta, ho capito? basta! ok, va bene, chiudiamo, ciao, alla prossima, ah, fatemi vedere poi, magari, non lo so, postate, anche nella community, le vostre zucche, non le vostre zucche, ma le zucche che avete intagliato, se le avete intagliate, ciao, per una volta ringrazio anche chi è stato al di là, cioè non voi che avete guardato, ma anche chi ha montato tutto questo, perché, insomma, eh, vabbè, oltre magari a farsi due risate, ci ha fatto anche il lavoro nel dietro, ciao ci è venuta in mente quella è la frase dolcetto scherzetto